La tempistica dei lavori non ultimati, l'altezza dell'argine provvisorio, sono questi gli elementi su cui si basa l'esposto presentato in procura a Bologna dal Movimento 5 Stelle che chiede di fare luce su eventuali responsabilità per l'esondazione del Reno a Boschetto di Castelmaggiore proprio nel punto interessato dai lavori.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 la stessa altezza dell'argine esistente, dell'argine maestro ed è lì proprio che il fiume ha esondato quindi bisogna che qualcuno ovviamente faccia delle indagini e poi dal nostro punto di vista andava garantita l'incolumità pubblica. Non è un caso che eh, l'esondazione sia avvenuta proprio in quel tratto di fiume perché c'era un cantiere in essere e un argine che era provvisorio, quella cosa... Che mi pare particolarmente strana è che ancora oggi nessuno abbia aperto un fascicolo, quando in casi simili, penso per esempio all'entigione, in quattro giorni la procura si è attivata in autonomia. A Castelmaggiore si è costituito un comitato di cittadini con i quali siamo in contatto, dice Piccinini, che invece ritiene particolarmente gravi le dichiarazioni delle prime cittadine di Argelato e Castelmaggiore, Musice e Gottardi. Che addirittura chiedono al Movimento 5 Stelle di non disturbare la magistratura eh, e si accontentano eh, di una relazione della, della regione che è lente che doveva assicurare che quei lavori fossero completati in tempi utili. Non mi spiego perché le sindache a questo punto sperino invece che si insalvi.